Ciao a tutti! Oggi prepareremo il risotto di primavera. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono prezzemolo tritato, scalogno, olio, piselli, zucchine, carote, sale, pepe, vino bianco, riso di tipo carnaroli, acqua e dado bimbi. Diamo il via alla ricetta! Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo scalogno ed azioniamo il bimbi per 5 secondi a velocità 7. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere l'olio. e facciamo insaporire per 3 minuti 120 ⁇ velocità 3 aggiungere adesso 100 g di acqua i piselli le carote, le zucchine, il sale, il pepe nero e il vino bianco ed azioniamo il bimby per 15 minuti 100 gradi antiorario velocità soft Aggiungere il dado il riso e l'acqua Mescolare con la spatola e cuocere per 15 minuti, 100 gradi, anti-orario, velocità soft. Il risotto è cotto spolverizzare con del prezzemolo dei dadi e del parmigiano e servire. Risotto di primavera! Grazie e alla prossima ricetta!